Benvenuti in questo nuovo video! Allora, prima di tutto, di nuovo mi devo scusare perché sono veramente poco poco um, coerente con ciò che dico negli altri video. Ovvero, che avevo promesso tempo fa che avrei, eh, eh, sarei tornata a rifare due video a settimana. Invece, ho fatto solo un video nelle scorse due settimane, se non mi sbaglio. Ma veramente, c'è. Cioè ero impegnata fin sopra i capelli, lo sono tuttora e purtroppo non riesco mai a dare del tempo a Youtube, cose che non dovrei fare perché insomma mi piace tanto filmare uh, però ci provo, oggi ci provo a fermare almeno due video allora oggi uh, farò un video che uh, non c'entra col Zero Waste probabilmente il prossimo sì c'entra col Zero Waste ma oggi quello no um, tantissime persone mi hanno detto che vogliono più video sul Canada e um, diciamo che questo è il video a cui ho pensato di più ultimamente perché a novembre uh, saranno 5 anni che io sono in Canada che quindi vivo qui, sono passati così velocemente questi 5 anni onestamente non li ho visti passare eh, però vorrei fare questo video per parlare un attimo anche di cosa ne penso 5 anni dopo eh, cosa pensavo all'inizio insomma sarà un video molto molto tranquillo molto generico eh, come ben sapete il mio canale è iniziato proprio con il Canada parlando delle differenze tra l'Italia e il Canada ho parlato del mio percorso universitario eh, ho parlato anche un po' della burocrazia delle cose un pochino più noiosette e poi appunto nel mio, in, nel mio canale ho integrato eh, il Zero Way perché appunto è una cosa che è entrata nella mia vita due anni fa che anche quello si avvicinano i due anni di Zero vista anniversario magari ci farò il video quindi oggi voglio fare un video molto tranquillo riguardo al Canada molto generico, niente di che come ben sapete un anno fa <ride> avevo pubblicato il video eh, che si chiama Perché lascio il Canada perché effettivamente io ehm, un anno fa, anzi un anno e mezzo fa avevo deciso che avrei lasciato il Canada per tutti i motivi che dico in quel video. Se non avete visto il video, il video è tuttora attivo perché avevo pensato di toglierlo visto che per la situazione <ride> di, di adesso giustamente non mi sono trasferita ma va ehm, ho fatto anche un video di aggiornamenti del perché effettivamente non mi sono trasferita trasferita, non ci voglio un genio per capirlo eh, però ho lasciato comunque quei video attivi just in case eh, perché comunque sono cose che tuttora penso quindi non, non è cambiato niente semplicemente il fatto che io sia ancora in Canada è perché i miei piani sono stati mandati in fumo dal bellissimo corona eh, allora, quindi insomma 5 anni dopo, come ho detto, sono passati molto in fretta, i primi due anni io ho, ho studiato la magistrale, quindi diciamo che i miei anni da studentessa sono passati abbastanza in fretta e eh, sono passati anche in maniera molto chill, perché onestamente io lo Intereste in Canada, l'ho adorata, quindi eh, poi, però, ci sono stati. Dopo, dopo due anni che ero qua, giustamente mi sono fidanzata, poi c'è stato il matrimonio, poi c'è stato l'anno di corona, quindi ovviamente tutto questo tempo è passato in fretta. Io ovviamente avevo intenzione di eh, trasferirmi quest'anno, cioè mi intentoi di trasferirmi quest'anno prima e l'intento era di trasferirmi a giugno, eh, poi ho cambiato piano e ho detto mi sarei trasferita a dicembre, non è successo ovviamente per ovvi motivi, eh, però eh, se, se non sapete gli ovvi motivi, vi lascerò il video, vi fatto, fatto il video diciamo aggiornamenti. Eh, allora, cosa posso dire del Canada? Prima di tutto, io quando sono arrivata in Canada ero eh, una, pipa, una piccola pannocchia, avevo, avevo 23 anni quando sono arrivata, adesso sto per compiere 28, il mio compleanno è il 10 novembre se volete farmi gli auguri. Uh, no stress uh, però adesso sono una vecchietta e um, sono arrivata in Canada e ov ovviamente all'inizio secondo me quando ti trasferisci da qualche parte um, le cose sono due o va da Dio cioè tu, il tuo primo periodo va da Dio, ti piace tutto oppure va un po' da merda tipo quando sono andata in Erasmus per esempio che sono andata in Belgio uh, era iniziato malissimo cioè la mia avventura in Erasmus era iniziata malissimo eppure si è rivelata, si è rivelata il periodo più bello della mia vita quando sono arrivata in Canada invece uh, sono arrivata cioè è stata abbastanza positiva la cosa perché comunque era tutt'altra cultura, tutt'altro paese. All'inizio ho avuto dei coinquilini pazzeschi, solo peccato che erano tutti francesi poi se sono andati via abbandonandomi perché loro erano in Erasmus, io invece ero una studentessa regola, cioè in regular, insomma. E quindi tipo i primi mesi in Canada sono stati abbastanza positivi. Ovviamente sono arrivata a novembre che era Molto grigio era brutto uh, la città comunque dove io ho vissuto per i primi due anni era abbastanza piccolina, cioè, però ovviamente quando arrivi tutto ti sembra enorme, tutto ti sembra un mio dio, in realtà la città era abbastanza piccolina, ero andata a visitare il campus universitario, mi era piaciuto tantissimo, il campus universitario era bellissimo onestamente, uh, c'è fatto anche un video, un video tour <ride> diciamo e, e ovviamente comunque all'inizio ho avuto un'esperienza molto positiva, le persone mi sembravano tutte gentilissime, uh, tutte gentilissime me, <ride> uh, quando sono, ho iniziato l'università i prof erano tutti pazzeschi, uh, mi piaceva Tantissimo i corsi, mi piaceva tantissimo il modo di insegnare, qua eh, o comunque come funziona l'università in generale. Lo penso tuttora e ci ho fatto anche video sopra se vi interessano. Però diciamo che col tempo ho cambiato opinione su alcune cose. Prima di tutto questione burocratica. Quando sono arrivata da studentessa ovviamente la questione burocratica non era così male, eh, perché bene o male tantissime cose che io adesso invece ho dovuto fare erano eh, fatte dall'università, tipo l'assicurazione, era tutto nelle, nelle fisi universitarie, io non ci ho neanche pensato, non sapevo neanche come funzionasse tutto. Eh, mentre quando sono passata a lavoratrice mm, ho dovuto tipo, fare tutte queste cose burocratiche di cui non avevo assolutamente idea. Eh, poi ovviamente viviamo anche una città poco costosa, sono stata molto fortunata da quel punto di vista perché l'affitto costava poco, io lavoravo part, part time in un negozio del cacchio, il lavoro è stato un bruttissimo, è stato il peggior lavoro della mia vita, però dovevo mantenermi, e, um, però... Da in ogni caso la mia impressione per esempio sui canadesi era sempre tipo sono gentili, sono carini perché effettivamente lo sono Però allo stesso tempo c'è da dire che eh, parlo spesso con un mio amico che lui è a Toronto invece Io invece abito a Montreal quindi siamo lui in Ontario io sono in Quebec eh, E diciamo sempre che effettivamente il problema, il mio problema che ho con le persone principalmente è dovuto al fatto che sono in Quebec E che tantissime persone hanno una brutta, che i Quebec hanno una brutta reputazione Onestamente 5 anni dopo mi sento di dire che sì, sì, ovviamente io non ho vissuto in altre progetti canadesi, quindi non posso dire ah sì, i canadesi inglesi sono meglio dei canadesi francofoni, però effettivamente sono 5 anni che vivo qui e qua eh, e ormai ho imparato a conoscerli, so come ragionano e, e purtroppo non sono persone che fanno per me, io non, sono, non ho feeling con loro infatti io c ho, c ho pochi amici canadesi e, e anche quei pochi amici sono veramente uh, delle relazioni abbastanza superficiali io ci ho fatto anche un video uh, sia su cosa penso dei canadesi sia su se ho amici canadesi che ve lascerò il se vi interessano però eh, la questione è che io non ho film con Anacanesi, so, non ho connessione, magari non ho incontrato le persone giuste però non siamo fatti per combaciare purtroppo, non è una cosa negativa, cioè non è colpa loro, è una, una cultura è diversa. Sono cresciuta in, in una cultura molto diversa dalla mia, io comunque sono cresciuta con due culture che erano abbastanza simili tra di loro. E quindi trovarmi tipo in un paese che già è freddo di per sé, ma trovarmi anche delle persone fredde davanti è stato tipo: ugh, io per prima non sono una persona molto affettuosa, o oh mio Dio, cioè che tipo ehm, super super non, non dicono che non sono alla mano, ma nel senso anch'io a non esprimermi così tanto, ai miei sentimenti tutto, però se ci tengo una persona lo dimostro e invece con loro non funziona, già tipo metterti d'accordo a tipo uscire da qualche parte devi farlo tipo mesi, mesi prima altrimenti non funziona, cosa che invece tipo in Italia mando un messaggio, hai, hai, allora usciamo sì, no, bene, perfetto, Cioè, non lo so uh, poi quindi la questione delle persone non è cambiata, non mi trovo bene, poi ovviamente io mi sono sposata un canadese e ovviamente ci sono delle problematiche eh, che appunto la cioè le loro le culture diverse si vedono nella nostra relazione però secondo me in una relazione è molto diverso da una relazione d'amicizia perché come, viviamo insieme cioè lui non è che può dirmi che non possiamo uscire <ride> perché viviamo nella stessa casa però comunque a prescindere io col mio carattere e il carattere di lui diciamo che combacciamo bene o male ehm, però sulla questione d'amicizia purtroppo No, niente, cinque anni dopo sono ancora tipo senza friends, o comunque quei pochi friends che ho non è che cioè, non è che sono persone che dici se ho un problema mi rivolgo a loro. No, non è così. Mi rivolgo piuttosto ai miei amici in Italia col fuso orario che chissà se mi risponderanno. Uh, un'altra questione uh, è la questione burocratica ne avevo iniziato a parlare prima, non so perché io abbia cambiato abbia cambiato tipo argomento la questione burocratica, ho sono ovviamente la questione burocratica era molto più semplice la questione burocratica, io sono diventata residente permanente uhuh, dopo 50.000 anni uh, farò un video a parte perché forse alcune persone può interessare la questione della, uh, della residenza permanente uh, però sì, la burocrazia dopo che uh, passi dal studente al lavoratore è tremenda <ride> soprattutto in Quebec perché se Secondo me in Quebec devi fare tipo tre passaggi in più rispetto ad altre province. Non venite mai in Quebec, non venite, non, fa, non fatelo, non vogliatevi male. Io sono venuta per il semplice fatto che studiavo francese all'università, quindi volevo migliorare il mio francese. Chi me l'ha fatto fa. E, quindi sì, dopo vari parti e tutto sono diventata residente permanente. La residenza permanente ovviamente è un po' come il permesso di soggiorno eh, in Italia o comunque la green card in America, giusto per farvi capire, e quindi eh, hai praticamente tutti i diritti tranne quello di votare. E quindi questa cosa è molto positiva perché sul mercato del lavoro um, una delle prime domande che ti fanno è tipo qual è il tuo status in Canada? Perché a loro interessa questa cosa? Uno perché tendono a fare sempre meno sponsorizzazioni, cioè ormai su certi, su certi posti di lavoro vedevo sempre la scritta non facciamo sponsorizzazioni e robe così, però no, questo sono dei casi a parte, non significa che nessuno lo faccia, non prendete paura. E um, e invece tipo adesso qua, prima dicevo pss, mh, pre, eh, permesso di lavoro, adesso invece quando dico residente permanente um, cambiano un po' tipo l'attitude come per dire che sei una certezza uh, mentre col, preme, col permesso di lavoro magari <coughs> uh, un prima o poi te ne andrai o magari non rinnoverai il tuo contratto e vorrai farti sponsorizzare il, il tuo visto vorrai farti sponsorizzare. Quindi diciamo che quando dici residente permanente posto, Te, ti amiamo di già e questa cosa infatti è stata molto difficile soprattutto all'inizio quando ho finito l'università ho dovuto cercare lavoro, ho avuto un bruttissimo periodo eh, terribile, tremendo eh, che però molti lavori mi hanno rifiutato dicendo non c'hai la residenza permanente tu sei tipo sì però ho un, ho un visto di lavoro tipo di tre anni cioè ma di cosa stiamo parlando? vabbè non importa, casi a parte <coughs> quindi la questione burocratica io ovviamente adesso l'unica cosa burocratica che dovrò fare prima o poi se vorrò diventare cittadina dovrò solo fare la cittadinanza però prima di arrivare al livello eh, residente, residente permanente parto supremo, quindi già la burocrazia tremenda e costosa perché anche in Italia sono passata eh, a, fare, a fare tante cose burocratiche soprattutto perché giustamente sono stata portata dai miei genitori, i miei genitori hanno fatto il permesso di soggiorno poi il permesso di soggiorno dovevi rinnovare ogni tot fino a che eh, non hanno rinnovato il permesso di soggiorno infinito e poi ho avuto la cittadinanza questo tipo nel giro di tipo 70.000 anni eh, mentre qua in Canada io la cittadinanza posso già farla tra due anni per dire ovviamente devo vivere due anni in Canada prima di poterla fare Sennò se no se sul territorio non vale sono andata a prendermi un po' d'acqua perché la mia voce sta morendo e forse l'avrete <ride> l'avrete captato uh... <coughs> e ho realizzato che avevo ancora i ceci sul <ride> i ceci che si stavano cucinando stavo per mandare a fuoco la casa, va bene non importa allora, poi um, se vogliamo parlare fare un puntino <ride> sulle questioni ambientali uh, cioè ovviamente non tutte le questioni ambientali ma dal punto di vista per esempio per l'alimentazione diciamo che da questo punto di vista mi sento molto meglio in Canada rispetto all'Italia io in Italia non ci torno da due anni ma mi ricordo che due anni fa avevo scoperto di essere intollerante al lattosio e quando ero andata a chiedere il cappuccino di soia mi hanno guardato e mi hanno detto ma sei vegana <ride> io ho detto no sono intollerante e hanno cambiato subito attitude va bene l'intolleranza va bene ma vegana non va bene invece qua diciamo che l'alimentazione è molto più rispettata cioè nel senso che ci sono tantissimi ristoranti eh, proprio vegani vegani ci sono tantissime scelte anche se vai nei ristoranti normali eh, poi vabbè per la spesa si Secondo me anche in Italia ci sono tantissimi prodotti, anzi forse ci avete ancora più prodotti rispetto al Canada, però comunque da quel punto di vista ehm, la, la scelta alimentare non è così giudicata male come in Italia. E dico Italia non perché io sia stata in Italia, ma perché comunque faccio i contenuti su, sulla questione eh, sia l'alimentazione comunque Zero Waste e giustamente ho un pubblico, mi rivolgo a un pubblico più che altro italiano e se ho avuto commenti negativi ovviamente sono state sono da parte degli italiani, mica dei canadesi eh, qui in Canada, cioè se tu dici sei vegetariano o vegano, cioè, la gente dice ok, cioè, cazzo me, nel senso non è che inizia a dirti, oh mio Dio ma lei è brutta ma non morire di fame, Dio, ma cosa mangio? Quindi, quindi sì, diciamo che volevo solo fare questo puntino eh, sulla questione, diciamo, mi sta a cuore che qua eh, trovo molto più facile avere uno stile di vita eh, insomma, un'alimentazione vegana rispetto all'Italia e, e appunto parlo più che altro di ristoranti non tanto per quanto riguarda la spesa perché secondo me con la spesa ti possono mangiare plant based insomma non per forza che dovete diventare vegani ma sicuramente potete avere un'alimentazione insomma già noi abbiamo un'alimentazione mediterranea che stiamo parlando un'altra cosa importante è il mercato del lavoro io ovviamente dopo i miei studi ho avuto difficoltà a trovare ehm, lavoro eh, per, ma, per ragioni come vi ho già detto anche l'esempio di prima per me per esempio l'avere la, la, la residenza permanente o tutte queste cose come per esempio io che sono uscita da traduzione moltissimi non hanno voluto um, assumermi perché non ero francofona di nascita vabbè ok Vabbè. Nel senso va bene lo stesso cioè, Ho avuto una magistrale infatti in Canada Con lo stesso programma di canadesi Ma va bene, non importa eh, Io adesso comunque lavoro nella traduzione Ma non come traduttrice Ma eh, all'inizio diciamo che mi ero incentrata molto sul Sì, voglio fare la traduttrice voglio fare questo Poi secondo me si cambia un po' d'opinione Ovviamente la, il, avere la laurea in traduzione Mi ha aiutato comunque anche col mio attuale lavoro Perché io lo capisco molto meglio Rispetto magari a uno che ha una laurea in altre cose eh, Però... <coughs> A prescindere, eh, mi ha buttato molto giù il mercato del lavoro all'inizio, proprio perché ricevevo tantissimi rifiuti. Poi sono riuscita a entrare in questa mia azienda, eh, dove prima facevo un altro lavoro, poi mi hanno dato la promozione. Eh, poi se non avete seguito gli ultimi vicende, dove ho provato a licenziarmi, e mi hanno dovuto a tenere, vabbè vabbè, lascio eh, su altri discorsi, però diciamo che dal punto di vista anche lavorativo, ovviamente qua in Canada la situazione ehm, è molto più stabile, nel senso che eh, il lavoro c'è, poi ovviamente bisogna anche vedere eh, che tipo di lavoro, che campo, eccetera, eccetera, ovviamente nel mio campo era già più difficile ehm, Entrare, però secondo me ci sono dei campi molto più facilmente accessibili. La cosa che a me, diciamo, ha urtato tantissimo, ed anche quello che mi ha fatto dire basta, me ne voglio andare. Era il fatto che comunque io avessi una laurea presa in Canada, e comunque la cosa non fregava neanche a nessuno. Ma come stavo come dicevo parlando con il mio amico, diciamo sempre colpa del Quebec, fine, <ride> perché avevo capito che il problema è questo, quindi ovviamente io. Um, 5 anni dopo sono ancora in Canada, eh, sono sposata con un canadese, eh, però eh, vi, vivo bene, cioè vivo bene la mia vita qua. Um, non, non sto dicendo che vivo male, che mi fa schifo tutto, cioè mi, mi trovo male da, cioè, da un punto di vista umano, mi trovo male dal punto di vista che sono lontana dai miei amici, sono lontana dalla mia famiglia e vorrei essere più vicina a loro ovviamente um, e avere anche poche vacanze all'anno non aiuta perché due settimane di ferie, che... Cioè, cioè, due stimenti di ferie non sono niente per andare a vedere eh, la tua famiglia, che per carità anche i miei potrebbero venire qua a visitarmi, eccetera, però comunque i voli... Adesso come adesso la non prendiamo in considerazione la situazione del virus e tutto, eh, però comunque è, è lungo il viaggio, cioè ormai i miei hanno una certa età, cioè per carità non sono vecchie, eh, però eh, tipo mh, otto ore di volo sono tante, cioè 7... 6 sette ore e mezza circa, sono comunque tante e se no, i miei se non hanno il volo diretto manco partono e lì capisco perché anch'io sto, sto iniziando ad essere molto vecchia e se il volo non è diretto non vado, ovviamente se non ho proprio scelta vabbè prendo il volo con scalo, eh, però eh, il viaggio è molto lungo purtroppo non è tanto il costo in queste cose ma proprio il viaggio lungo quindi sono sempre io che torno perché sono sempre io che voglio tornare per staccarmi un po' dal Canada eh, però in, in linea generale in questo momento non dico che, non ho, che ho una vita di merda perché comunque eh, c'ho una casa cioè non è mia affitto <ride> c'ho una casa, c'ho un lavoro stabile eh, cioè sono... Eh, c'ho la mia gatta qua perché l'ho portata due anni fa come ho detto tu non stai più lontana da me e eh, ho fatto bene perché non sono più tornata da allora in Italia Uh, quindi, però, sì, c'è qualcosa che manca purtroppo. Cioè, da, da, sì, ci sono tanti pro per quanto riguarda il Canada, ma ci sono, uh, ci sono anche dei pro, diciamo, in Europa. Quindi, non so effettivamente, ora come ora non so. Uh, non so se cambierò idea sul trasferirmi nel senso non so se voglio ancora trasferirmi non so ancora se voglio rimanere qua non so veramente niente della mia vita e anche ovviamente la questione di adesso attuale non aiuta molto con con, con quello che voglio fare perché non puoi fare neanche dei piani ormai devi vivere la giornata uh, però in linea generale diciamo che um, se io fossi venuta qua solo per studiare um, e cioè, secondo me dopo gli studi sarei tornata in Italia se non avessi conosciuto lui perché diciamo che l'università mi era piaciuta e avevo anche grandi aspettative verso il mercato del lavoro canadese e poi non è andata bene all'inizio cioè i primi, primi 6-7 mesi sono stata in disoccupazione quindi cioè disoccupazione non pagata ovviamente perché ero solo disoccupata e basta ero povera um... Forse sarei scappata, sarei abbastanza scappata dal Canada, molto probabilmente, però allo stesso tempo penso anche dove sarei andata, cioè a ritornare a vivere con i miei genitori, cioè, ma non esiste, cioè voglio bene ai miei genitori ma non ci tornerei a vivere con loro. Quindi, insomma, le cose dovevano andare così e cinque anni dopo diciamo che comunque eh, non odio il Canada, eh, non odio... Eh, il paese, tutto, semplicemente assimilamento di certe cose per quanto riguarda il Canada è proprio perché magari mi sento ogni tanto sola per la questione amici e famiglia eh, soprattutto quando arriva il momento delle feste, soprattutto quando arriva magari anche il mio compleanno, il compleanno dei miei amici e non sono là ehm, in quei momenti realizzi come è brutto essere lontani però allo stesso tempo purtroppo viviamo in un mondo capitalistico di merda e che se non lavori sei povero amore da fame quindi giustamente dove si va si va dove c'è lavoro e per adesso chi me lo offre, me lo offre il Canada, quindi sì. Eh, però diciamo che non so se le cose cambieranno. Eh, una volta magari finita tutta la situazione che stiamo vivendo adesso, sarà più facile prendere. Oddio, che uccellino bellino con la cresta rossa! Ma che uccello! Scusate, e non so se cambierà appunto qualcosa, però sì. Cioè, questi 5 anni sono veramente volati, quindi eh, non, non, eh, non, non so veramente dove siano andati, cioè mi sembra di essere arrivata ieri qui e invece no, sono passati 5 anni, io sto invecchiando. Non so di più, basta, basta. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, eh, se avete domande, se avete richieste come al solito fatemelo sapere noi ci vediamo la prossima volta insieme.